Quello è il primo pianeta dove c'era red e green E questo è un altro pianeta tutto quanto blu E Infatti non si capisce un biato che c'è un po' di niente Però praticamente qua ho degli oggetti <ride> Che posso utilizzare assolutamente per fare la nuova sfida chiaramente E la nuova sfida di oggi sapete qual è? Beh la nuova sfida è quella di affrontare un altro dei Rainbow Friends Questa volta diverso dagli altri E sarà un po' complicato ho paura di questa cosa, che sarà un po' complicato Ovviamente scaviamo questa cosa perché non si capisce niente Zero, assoluto Ok, perfetto, almeno qua si capisce qualcosa Come vedete c'è già il um, eh, diamante, suppongo E il ferro, cioè vabbè, suppongo sì, è il diamante Ci sto giocando a Minecraft da un sacco di anni e lo so cos'è Però dico, più che altro mi stavo chiedendo Ma questo ferro io adesso devo... Cuocerlo, perché non è come la scorsa volta Perché la scorsa volta c'erano proprio i blocchi di ferro Un piccone in ferro E direi che ce l'abbiamo Adesso direi di prendere solamente i diamanti Me ne servono 24 più Magari la spada Che bello raccogliere questi diamanti È proprio bellissimo Adesso tecnicamente ho tutto E sono tutto quanto d'azzurro Tutto quanto in diamante Ma che bello Raga è qua Raga è qua Ah ai, ai, ai, ai, Via via via via Allora dobbiamo cercare di entrare nel buco Prima di tutto e, oh mio dio ci sono pure i phantom raga No qua è una pericolosamente pericoloso Ora allora, questo ha 165 di vita Tutto ciò è veramente inquietante No raga però non è possibile che ci siano i phantom Scusatemi un attimo Raga raga raga, raga. Ma stiamo scherzando qua non vincerò mai Cavolo è Raga, raga, raga, raga, raga, raga, ah. raga, raga, raga, raga, raga, raga, ah. Ah. raga, raga, raga, raga, raga, è terrorizzante tutto ciò. Via. raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, No scusate ma è stato veramente un. No, non riesco più ad esprimermi Scusate allora prima di tutto io adesso Cercherò di ucciderlo Intelligentemente senza sfidarlo Ehi hey, ciao come va Allora ora io e te Facciamo i conticini caro blu Eh perché Hai cercato di uccidermi e questa Cosa non si fa Ho vinto i phantom direi di eh, Chiuderli fuori prima che entrino dentro Eh Ciao Così fatto bene. Ora io vivrò semplicemente qua dentro, non mi interessa, però, secondo me ho vinto. Scrivetemi nei commenti se ho vinto. Iscrivetevi al canale, lasciate like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!